Ok, continuiamo. Lo speaker successivo ha avviato il gruppo Meetup di Ancona in 2015, prima di aver mai partecipato a qualsiasi World Camp o Contributor Day, dunque veramente da, da zero. Lei parla ai World Camp in tutto il mondo, l'anno scorso a World Camp US? No, ho solo partecipato. Ha partecipato, okay, <ride> ma, ma almeno eri di là dunque. Mentre la famiglia si prende cura dei quattro gatti, giusto? <ride> Mi ha detto che siete ancora in tempo per correre al talk di Maurizio Pellizzone in track 2, se non volete essere qui, ma meglio rimanere qui, ok? Dunque, ma di sicuro eh, io resterò, ok? Per sentire tutto su come autopromuoversi online e anche offline. Mesdames e messieurs, Margherita Pellonara. Grazie. Allora, è la prima volta che parlo, torno a parlare in pubblico dopo l'emergenza pandemica e fa un po' strano essere qui ma soprattutto fa un po' strano avere questo archetto eh, stile Ambrangiolini anni 90. E permettetemi di fare un saluto ai miei genitori e a mia zia a casa che mi hanno assilato tutta la settimana con il link eh, per lo streaming YouTube. Allora, mi ripresento un attimo. Sono Margherita Pelonara, sono una senior web designer. Mi occupo di siti web, di blog e di e-commerce dal 2012. Eh, li progetto, li sviluppo, li aggiusto e insegno alle mie clienti ad usarli come internet comanda. Questo perché penso che un sito che fa uh, quello che promette è il primo seme di un business online che fiorisce. Questa, eh, diciamo, il riassunto <ride> in una slide della mia vita um, nella community di WordPress. In alto, quando eh, ho aperto il Meetup ad Ancona, poi quando ho fatto la speaker eh, al WordCamp di Bari, la speaker uh, <ride> nel 2020 dal mio studio, rigorosamente in ciabatte con i colzini spagliati. E infine l'ultimo... Uh, eh, la partecipazione Work US grazie alla, alla borsa di studio eh, a disposizione dalla, um, dalla WordPress Foundation eh, con cui appunto ho potuto partecipare a questo bellissimo evento e al di là di WordPress, l'avete già visti, ci sono loro, eh, i catani, quindi ciao pure a voi. Di cosa parleremo oggi? Parleremo Di cosa significa autopromuoversi? Che cos'è l'autopromozione? Perché è importante, se fate un lavoro digitale soprattutto, ma un lavoro in generale, che ha bisogno di, eh, appunto, trovare dei clienti? Eh, perché è così difficile e ci mette a disagio? E come riuscire, come provare a superare questo eh, disagio eh, e autopromuoversi serenamente? La domanda che tutti ci facciamo è uh, come posso far conoscere il mio lavoro, come faccio a farmi notare, come faccio a trovare dei potenziali clienti? E, eh, la risposta potrebbe essere abbastanza semplice, bisogna essere eh, talmente bravi da emergere eh, sugli altri, quindi ehm, spiccare, no? E, e quindi appunto essere bravi significa essere, essere trovati. E posso anche essere d'accordo che essere bravi eh, significa essere trovati, ma questa cosa ovviamente a me riempie di enorme responsabilità e già mi fa eh, sudare enormemente, eh, perché non dovremmo essere noi a trovare il nostro pubblico, ma il pubblico a trovare noi. E Però, ecco, per essere trovati occorre anche essere trovabili e quindi io sono da sempre convinta che deve necessariamente esserci un modo differente per mostrare il mio lavoro, fare in modo che la gente lo scopra, eh, mentre io mi preoccupo essenzialmente eh, a fare quello, quello che so fare meglio, i siti internet. E questo talk è un po' un tentativo di creare un'alternativa all'autopromozione Uh, Inversione per i timidi e per gli introversi come me uh, e per gli insicuri e quindi per coloro a cui può risultare difficile salire sulle spalle degli altri. Quindi che cosa significa eh, autopromozione. L'autopromozione è quell'azione appunto di promuovere, di pubblicizzare se stessi e il proprio lavoro eh, con le azioni, con i fatti, eh, ma soprattutto con grande, grandissima convinzione. Tutti sappiamo come si fa, in grosso modo, no? autopromozione, quindi con, attraverso il nostro uh, sito web, attraverso il, mh, gli articoli sul blog, uh, i social media, le newsletter, gli eventi in presenza, come possono essere uh, questi, no? quindi fare da speaker, uh, partecipare a meetup, uh, ma anche... Mh, dare biglietti da visita, stampare brochure, eccetera. Tutte queste cose che noi eh, sappiamo. Però, ecco, qual è un po' l'inghippo dell'autopromozione? È che se siete timidi e insicuri cronici, un po' come me, già la sola parola autopromozione vi fa venire l'orticaria. Però, perché è importante eh, autopromuoversi? perché l'85% degli incarichi che riceviamo ci arrivano un po' con il passaparola. Non so come succede dalle vostre parti. E tenete a mente questo numero, perché appunto questo passaparola ve lo fate un po', costruendo la vostra reputazione diciamo, in giro. Tenetelo a mente perché ci tornerà utile più avanti. Ma eh, perché autopromuoversi è così difficile e ci mette a disagio? C'è qualcosa, c'è già dentro la parola, dentro il concetto, eh, che ci blocca. E, personalmente, tutte le volte che sento la parola, appunto, autopromozione, autopubblicizzarsi, io mi sento eh, eternamente in questa situazione, cioè dentro la televendita. Anni 80-90, no? dove eh, io sono, io la mia, la mia persona, la mia professionalità, la mia, eh, le mie competenze sono un po' simili alle pentole o alla mh, mountain bike col cambio Shimano. E purtroppo siamo venuti su con questa, <ride> Come dire, eh, in compagnia di questo sottofondo. E, e questo insomma è il risultato la seconda cosa è che autopromuoversi eh, espone al giudizio degli altri e ci fa un po' sempre sentire eh, in cima a, alla torre d'orio delle scelte dei nostri clienti eh, e quindi c'è sempre il rischio che qualcuno decida di buttarci di sotto e questa cosa appunto non è estremamente confortevole L'altro motivo è che, appunto, promuovendosi specialmente online, eh, ci espone ai commenti diretti. Chi di voi non è stato mai oggetto di commenti dei troll, no? i famosi, eh, queste figure leggendarie, <ride> che non abitano solo le, le fiabe scandinave, ma stanno sui social network e lasciano un po' eh, commenti provocatori così in giro e a sproposito. Ma probabilmente il troll più feroce è quello che abita un po' dentro ognuno di noi, no? È quella vocina che fa breccia fra tutte le possibili insicurezze che abbiamo, no? Tutte le inclinature e spesso prende un megafono e inizia a urlare a tutto volume proprio quando magari state per pubblicare qualcosa e, e sentite lui o lei... <ride> che urla forte, che quello che state facendo non ha alcun valore, quindi forse è meglio che riponete lo smartphone e, e fate altro. E Poi, ecco, autopromuoverci fa venire a galla la famosa sindrome dell'impostore. Cioè, non mi sono meritata quello che ho, e prima o poi, purtroppo, qualcuno lo scoprirà, quindi forse è meglio stare zitti. E poi c'è un'altra cosa, eh, non lo so se dalle parti vostre usa così, ma... Ehm Spesso siamo cresciuti con la convinzione che eh, maneggiare il, il denaro eh, è un po' come svilire la, la creatività, no? quindi mercificarla, è sempre qualcosa di, di estremamente eh, disagiante. Ecco. E la narrazione a cui siamo stati esposti ci ha inculcato questo fatto, e spesso eh, pensiamo e siamo convinti che chi tratta il denaro è sempre gente di malaffare. Poi c'è un'altra cosa che è a monte di tutto, è quella cosa che si chiama il self-promotion gender gap. È un fatto che gli uomini si autopromuovono serenamente mentre le donne un po' meno. Perché? Perché noi donne siamo cresciuti con l'insegnamento anche implicito che in quanto donne non dobbiamo fare troppo clamore, che dobbiamo essere un po' l'ammortizzatore delle situazioni possibilmente in silenzio, occupando il minor spazio possibile eh, e fare tutto questo eh, con, eh, con grazia e, e leggiadria. E le donne che, che si autopromuovono, spesso eh, lo, quelle che lo fanno con sicurezza e diciamo, eh, sfrontatezza no? Appunto sono eh, viste come arroganti, vanitose e mi fermo qui, perché spesso eh, si aggiungono anche commenti un po' più eh, pesanti. E Sì, sì, ma, ma è quella roba lì che dico sempre, è il patriarcato. Ho letto in un report dell'Università di Harvard eh, che gli uomini si sovrastimano di un 33% in più rispetto alle donne, a parità di prestazioni. E cioè, non è che lo fanno perché sono brutti, cattivi e gradassi. Semplicemente hanno, eh, sono cresciuti con meno um, condizionamenti eh, di quello che oggettivamente eh, subiamo noi, noi donne. E quindi, ecco, con tutte queste belle consapevolezze in tasca, voi vi sentireste a vostro agio a parlare del vostro lavoro, a celebrare uh, serenamente i vostri piccoli successi quotidiani? Eh, io, personalmente, ogni tanto, insomma, faccio molta, molta fatica. E quindi, ecco, voglio raccontarvi um, la storia di un cortocircuito, il mio. E quando ho iniziato la mia attività in proprio ero ancora una dilettante, credo come tutti. E, mm, ho cominciato con Wordpress, mi hanno buttato dentro a questo progetto. Eh, non conoscevo una riga di codice, tuttora non la conosco, ma eh, non sapevo nemmeno proprio come funzionasse eh, il CMS, eh, anche con i social. Mm, poi, ok, ho fatto due master professionalizzanti, sono partita poi in tutta velocità eh, da dilettante e sono andata avanti Uh, per un po' di anni regolarmente, eh, anche abbastanza serenamente, eh, fino a che nel 2020, eh, il 2020 doveva essere il mio anno eh, d'oro, avevo un business plan, avevo un piano editoriale, avevo messo in piedi un percorso formativo di autopromozione per uh, psicologi, life coach e counselor, era insomma in procinto il lancio e mh, lo dovevo tenere dalle mie parti fra marzo e giugno 2020. Avevo già video di mh, promozione mh, pronti per essere eh, lanciati, insomma condivisi e poi sappiamo tutti com'è andata. Diciamo che mh, non l'ho presa proprio benissimo e ho iniziato a fare una grandissima fatica anche solo mh, a portare avanti il mio, il mio lavoro che però nel frattempo era esploso perché tra marzo e giugno tutti praticamente volevano un e-commerce oggi per ieri e, e quindi eh, mi si è spento un po' l'entusiasmo e la voglia di condividere online mentre prima per me era una cosa... Eh, come dire, mh, parlare di me <ride> è sempre stato difficile, però condividere online e far circolare, no, le idee era sempre stato facile e, e qui in quel periodo, non so se voi ve lo ricordate, ma tutti facevano dirette, storie, tutti regalavano freebie, ricette, le cinque cose da fare per arrivare a 10.000 follower in tre giorni, le cinque cose da non fare per non perdere le visualizzazioni, le ricette del pane, eccetera. Ecco, io ho vissuto quella valanga di contenuti come un grande e fastidiosissimo rumore di fondo e ogni volta che mi affacciavo dentro i social network, eh, mi sentivo sempre più inadeguata, sempre più eh, banale, incapace di fare eh, delle cose di, di valore, incapace di competere diciamo, con gli altri e di reclamare un po' il, il mio spazio. E tutte le volte appunto, che aprivo Instagram o i social in generale mi mancava proprio il respiro, eh, io soffro attacchi di panico e quindi lo so perfettamente che quello è un sintomo che non dovevo trascurare, quindi ho chiuso tutto, ho smesso per un bel periodo di entrare su Instagram, su Facebook, su Twitter e su LinkedIn. E per un bel periodo è durata e quando dico un bel periodo intendo non un mesetto, ma circa una decina, eh, perché appunto avevo perso la gioia della condivisione, quell'entusiasmo del dilettante che non ha niente da perdere. Eh, mi sentivo, eh, sentivo arrepentaglio tutte le volte la mia, ehm, la mia reputazione, ecco. E, e quindi ho smesso di vedere quello che facevano gli altri, ma ho smesso anche di autopromuovermi. E se svolgi una professione digitale, una libera professione, specialmente nel digitale, questa cosa è un lusso che non, non puoi permetterti, perché eh, smettere di, di, di, di comunicare, di, di pubblicizzarti, appunto equivale a scomparire, equivale a non essere più trovabile. E, e se non pubblichi, sei fuori dall'algoritmo, no? E se scompari dall'online hai meno possibilità di trovare clienti specie se stai confinato in casa e su quell'85% di prima di lavori che arrivano con il passaparola eh, cioè da 85 sono arrivati a 80 poi 60 insomma eh, questa cosa ha avuto una ripercussione prepotente sul mio lavoro e, e sul mio fatturato eh, però che cosa ho fatto in quei, in quei mesi? Eh, ho capito un sacco di cose di me che in realtà io già mh, sapevo, ma forse non avevo mai avuto il, uh, il coraggio di, di dire a voce alta e di portarle avanti con, uh, con convinzione e voglio condividere con voi perché, eh, perché mh, è questo un po' il succo della storia. Allora, per me, condividere, costruire un rapporto di fiducia e di trasparenza estrema con le mie clienti è alla base di tutto. È per questo che io odio le televendite, perché è quel genere di marketing che a me non piace. Io non voglio essere la migliore sul mercato, né quella che offre lo sconto più alto, perché magari la qualità è scarsa. Io voglio solo migliorare, magari un po', per quello che posso, per quello che mi è possibile, la vita delle persone uh, che si rivolgono a me e che tirano fuori uh, i soldi che magari loro hanno guadagnato con sacrifici, appunto, e, e appunto è questo. E quindi ho deciso che dovevo cambiare un po' uh, le regole del gioco, perché... Eh, ho 46 anni e quando arrivi a 46 anni eh, sei grande abbastanza di, da eh, non voler più scendere a compromessi con nessuno e appunto di cambiare le regole del gioco queste nuove regole del gioco eh, passano innanzitutto dal cambiare la narrazione cioè cambiamo come eh, eh, descriviamo la realtà eh, perché questa cosa noi la possiamo fare con l'intenzione quindi, siccome le parole plasmano il pensiero, e il pensiero plasma uh, le azioni, e viceversa, eh, possiamo appunto, essere intenzionali su questo, e possiamo fare la differenza eh, nel nostro mondo, ma anche eh, nel mondo insomma, intorno a noi. E quindi ecco: ho eh, bandito dal mio vocabolario la parola autopromuoversi. A casa mia non si dice più autopromuoversi perché, eh, perché non ci piace. Eh, piuttosto, diciamo, seminiamo online il nostro lavoro, perché seminare significa appunto spargere dei semi affinché eh, germoglino. E ehm, l'azione del seminare, quindi del condividere, non è un qualcosa. Che, ehm, che viene fatto a caso, perché quello è sparpagliare, no? è Seminare è qualcosa, appunto, di, uh, di intenzionale, quindi condividere qualcosa ehm, che sappiamo eh, avrà un, un effetto eh, sugli altri. La seconda cosa è smettere di sentirsi un po' i supereroi che non devono fallire mai. E ho promesso che non smetterò mai appunto di seminare il mio processo creativo come quando ero no, una dilettante, come quando non avevo niente da perdere perché la verità è che in questa vita siamo tutti dilettanti e un po' allo sbaraglio qualche volta e nessuno, eh, diciamo, ha tutte le istruzioni già precaricate, no? E quindi, e quindi ecco, andiamo avanti, conservando appunto quell'entusiasmo di eh, imparare cose nuove, di intracciare nuove relazioni e, e di mettere passione in quello, in quello che facciamo e che ci dà eh, soddisfazione. Riguardo alla sindrome dell'impostore, beh, allora cioè siamo tutti degli impostori, oppure nessuno di noi lo è, perché... Eh, da dov'è che prendiamo le ispirazioni? Lo possiamo dire con precisione? Come ci nascono le idee? Siamo eh, immersi no? in un mondo dove tutto è già stato detto, scritto in qualche modo e quindi eh, le idee che ci nascono ovviamente eh, subiscono no? questi, questi influssi quindi è difficile dire da dov'è eh, che nasce eh, diciamo una, certa, una certa idea quindi appunto non siamo, non siamo impostori e quindi non stiamo... Eh, non si, meritiamo diciamo quello che, che otteniamo e non, siamo, non stiamo rubando niente a nessuno eh, anche io cito il professore di metodi matematici per l'ingegneria il professor Varlorani diceva sempre che eh, si impara appunto per imitazione no? e che poi ognuno di noi ci mette, ci mette del suo quindi eh, anche la soluzione di... Um, un'equazione differenziale alla fine eh, ognuno di noi la fa in una maniera diversa perché eh, qualcuno semplifica qualcosa prima qualcuno dopo, anche se alla fine si giunge allo stesso risultato. Quindi se anche la matematica è, diciamo così, singolare, eh, ci possiamo permettere no, che anche eh, tutto il resto lo sia. Ecco, poi, eh, come dire, buttiamo giù il mito del, del denaro e del denaro e della creatività perché se Michelangelo ha affrescato per soldi la cappella Sistina cioè secondo voi la sua creatività ne è stata compromessa io direi proprio di no, quindi ecco, se l'ha fatto Michelangelo, anche noi nel nostro piccolo, no? eh, possiamo tranquillamente eh, farci pagare la, la nostra creatività proprio con disinvoltura, perché in fin dei conti eh, il denaro ci serve per pagare le bollette, per comprare il pane, il latte e le scarpe ai figli. E poi ecco, non siamo arroganti. Uh, se seminiamo il nostro lavoro in rete. Si tratta solo di trovare la voce giusta. E, però, ecco, per sapere qual è la voce giusta, bisogna usarla almeno qualche volta. E ve lo dice una che uh, canta in un coro da quando aveva dieci anni. Infine, ecco, usciamo dalle logiche mh, delle piattaforme, e se è necessario, usciamo proprio dalle piattaforme, perché le piattaforme sono uh, banalmente degli strumenti e quindi sono loro che sono al nostro servizio, non siamo noi ad essere al servizio loro. E, mh, non è necessario stare dappertutto, e non dobbiamo permettere appunto, che uh, seminare no? questo nostro lavoro online sovrasti il nostro lavoro principale, no? quindi meno perfezione e più sostanza. E soprattutto ricordiamoci che al di là dello schermo c'è la community e ci sono le persone. Io ho finito, vorrei ringraziare gli host perché mi ha permesso di essere qui tramite il Diversity Fund e non perdiamoci di vista. Grazie Margherita, grazie. grazie. Dunque, penso che uh, se posso mettere in evidenza un evento sì. per autopromuoversi sarà Work Camp Torino 2024 qui. Eh, certo. <ride> <ride> grazie. Allora, abbiamo domande. Uno, due. Allora, ci vuole mascherina per, per lei o no? Primo di parlare. Io, io tengo microfono, ma... Eh, non è una domanda in realtà, è un grazie. suggerimento. Sì. Prima di tutto grazie per l'intervento. Quando io sento, ultimamente, quando sento la, le sindrome dell'impostore, penso a Elon Musk e dico io almeno non ho pregato 44 miliardi, un social network ne vale 7 milioni e, e comunque non lo sto togliendo. Cosa. Quindi se Elon Musk va sulla sua ragazza possiamo andarci anche noi. Esatto. <ride> grazie. Poi c'era un'altra domanda qui, se non mi sbaglio. Okay. Anche la mia, più che una domanda, è un po' un, diciamo, una linea. No? Una, cioè, a, a volte pretendiamo da noi stessi tantissimo eh, senza neanche renderci conto che quella roba lì non ci serve. Eh, un e po non diventa... ci la nessuno. E non ce lo chiede nessuno di farlo. Un po', ultimamente, da, da più voci, almeno eh, mi arriva un po' il, il detto sì. eh, fatto è meglio che perfetto. Che perfetto sì. Perché effettivamente è sì. stato così un po' per tutti. Io sono una di quelle che dopo cinque anni è riuscita a fare il proprio sito web. Così per dire, no? Certo. <ride> per essere, perché <ride> nonostante tutto, poi alla fine... E vuoi fare e alla fine l'importante è che sia qualcosa di fatto che magari ti, ti piace almeno un po' poi si migliora tutto ma almeno sì. partiamo sì infatti vorrei aggiungere appunto questo che ecco vi ringrazio perché fate un po' parte diciamo di questa terapia eh, perché appunto per essere pronta eh, per partecipare a, a questo work camp finalmente dopo tre anni sono riuscita a terminare il restyling del sito <ride> Quindi grazie. E, niente, se c'è qualcos'altro, okay. se no, vi chiederei se posso sì, fare sì, un sì. selfie. Prego. Grito, non hai ancora sì. finito. <ride> Anche io volevo ringraziare, tornare un attimo sulla sindrome dell'impostore, che è una sì. cosa che ho, colgo spesso sul mio lavoro, e anche spezzare una lancia sulla schiena degli uomini. Hai perfettamente, sì, no, hai perfettamente probabilmente... ragione, condivido in pieno. L'uomo è bravissimo a parlare di se stesso, un po' meno bravo a parlare magari della propria attività, forse perché è un termine femminile attività aziende... Probabile. Così, perché... <ride> e, noi cerchiamo di aiutare... Cioè, in generale è molto difficile parlare di, sì, di se stessi. Noi cerchiamo di aiutare le persone... E per quello eh, spesso affidarsi a qualcun altro che ti dà una mano sì. a tirar fuori queste cose può, può essere sì, utile. Sì, infatti cioè, lo, lo, come dire, lo, lo dico serenamente che molte delle riflessioni appunto, che ho portato e che ho fatto in quel periodo eh, cioè, non è che me le ho tirate fuori da sola, eh, per me c'è stato bisogno di un, uh, di un sostegno psicologico eh, continuativo, eh, non trovo cioè trovo che eh, un percorso psicologico innanzitutto sia una, un regalo che ogni persona dovrebbe fare a se stesso nella vita sempre anche se, se sta bene okay? perché c'è sempre qualcosa da, da sciogliere e da risistemare eh, e in particolar modo appunto se, se siamo un po' no, tutti in come dire eh, se è o no presso noi stessi no? come se eh, comunque c'è scritto sui social No? Quindi cioè, se abbiamo un business da tirare avanti, appunto aiut farsi aiutare da qualcuno, dall'occhio esterno, no? che riesce un po' a rincasellare tutte le, le cose al posto giusto. Ok, prendiamo qui un'ultima domanda. Anch'io ringrazio per, per quello che hai detto. Secondo me è un altro elemento che dobbiamo uscire dalla logica della performance. Sì, senz'altro. Eh, gli anni 80 erano gli anni delle performance viviamo in un mondo digitale che è misurato dai numeri e, e ranking e quant'altro sì, questo non sì, ci aiuta sì. eh, secondo me cambiare la logica significa anche cioè secondo me diventa quasi un pregio dire che uno ha delle paure ha dei difetti esatto, ha sì, delle sì. Mh, imprecisioni sì. non l'ho detto io l'ho sentito dire ma per me è una frase molto importante il cliente compra il fornitore non compra sì. il cliente il prodotto, il sì. prodotto deve essere performante. Certo, eh, lo diamo più scontato, lo diamo diciamo. per scontato. Tuttavia, almeno nel, io vedo che nel mio caso mi trovo anch'io meglio con i clienti che comprano me, lo vogliono, vogliono il sito fatto da me. Sì. Perché evidentemente c'è qualcosa che. che sì, mi piace. Cioè, eh. Noi siamo il valore aggiunto, esatto. No? esatto. E quindi noi è questo che secondo aggiunto. me deve essere messo al centro nel discorso dell'autopromozione, sì. nel senso che come Michelangelo non fa male promuoversi nel no, senso che se questo è il, la lente con cui lo facciamo, certo, certo. giusto. Ok, grazie a tutti, grazie Margherita. Voglio piccolo, fare un attimo? Un piccolo, sì, sì, va bene. Sì, vieni, vieni. No, scusa, giriamoci, giriamoci. Ah, okay, così? Eh, certo, se, aspetta, eh. <ride> Metto, eh. ecco. Okay. Grazie a tutti. Grazie. Piccolo regalo Grazie. da Torino. Grazie, Grazie a tutti.